Allora, come vi dicevo, iniziamo adesso l'ultimo macro-argomento del corso. Come vi dicevo, sui grafi faremo ancora un paio di lezioni, soprattutto sui cammini minimi, oltre che ovviamente esercizi. Eh, l'ultimo argomento del corso è relativo alle simulazioni. Prima di parlare di algoritmi di simulazione, eh, vi, vi presento brevemente una struttura, da una, una collection, no? Che, non, che finora non abbiamo ancora usato, non, ancora, non abbiamo ancora sfruttato, parliamo di code eh? e poi capiremo perché ci servono le code nel contesto delle simulazioni. Allora, una cosa che cos'è? Una cosa è una struttura dati che è stata pensata per diciamo, eh, essere abbastanza dinamica. Molte delle liste, degli array list che facciamo e simili sono un abbastanza statici, cioè tu lo crei, ci metti degli elementi dentro e poi questi normalmente rimangono, o molto spesso rimangono. Mentre una coda è proprio pensata per aggiungere elementi e poi poterli togliere, ricordandosi in qualche modo l'ordine di inserimento. Quindi noi siamo abituati a fare la coda quando dobbiamo andare da qualche parte e tra persone ben educate la coda diciamo, che conosciamo è una coda di tipo... FIFO, first in first out, il primo che arriva è il primo che passa e si può implementare facilmente con una lista, quando arriva una persona nuova la aggiungo in coda, quando deve passare una persona estraggo il primo, quindi rimuovo il primo elemento e gli altri elementi della lista scaleranno in avanti di una posizione. Oppure ci sono liste tipo last in first out, cioè l'ultimo che è arrivato è il primo ad uscire, che sono ad esempio l'anima della ricorsione, quando noi facciamo chiamate ricorsive l'ultima che abbiamo chiamato sarà la prima a terminare e la prima che abbiamo chiamato lassù sarà l'ultima a terminare. Queste sono code che funzionano eh, esclusivamente sulla base del l'ordine di, di arrivo degli elementi, l'ordine di inserimento degli elementi, l'ordine di estrazione dipende esclusivamente dall'ordine di inserimento. Però non tutti i problemi sono sequenziali in questo modo, no? pensiamo ad esempio al pronto soccorso, quando voi andate al pronto soccorso c'è scritto in tutti gli angoli, in tutti i cartelli l'ordine con cui vi chiamiamo non è l'ordine di arrivo, ma è un ordine di priorità, chiamiamo noi chi ha più bisogno di essere chiamato che ha più bisogno di essere visitato e visto. Quindi abbiamo anche qui una coda, nel senso che noi arriviamo nella sala d'attesa e ci mettiamo in coda, segnaliamo che ci siamo in qualche modo e aspettiamo di essere chiamati. L'ordine delle chiamate non ha nulla a che vedere con l'ordine degli ingressi, nulla, non, ha molto a che vedere, non è direttamente legato all'ordine degli ingressi. Alla fine, sperabilmente, tutti quelli che sono arrivati vengono chiamati, quindi questa coda qua va avanti, no? scorre. Tu sai di essere in coda, sai che prima o poi ti chiameranno. Ma chiameranno non la persona che è arrivata da più tempo, fosse una coda last in first out, non la persona che è arrivata da meno tempo, fosse una coda first in first out, ma la persona che ha la priorità, la gravità, diciamo così, maggiore. E a parità di gravità probabilmente chiameranno chi è arrivato da più tempo, chi è dentro da più tempo. Ma qui c'è un criterio di estrazione che è diverso da, da quello temporale. In questo caso, diciamo così, ehm, astraiamo rispetto al motivo per cui chiamano prima te rispetto a lui e chiamiamolo genericamente la priorità ehm, che tu acquisisci all'interno della coda. Quindi diciamo che gli elementi all'interno di una coda hanno ciascun elemento, ha una priorità che determina l'istante in cui verrà estratto. Verranno prima estratti gli elementi che hanno una priorità superiore. E poi come tutte le cose in informatica l'ordine è un po' il contrario, nel senso che numeri più, la priorità la possiamo rappresentare tramite un numero e più piccolo è questo numero più alto sarà la priorità. Quindi diciamo priorità 1, 2, 3, l'1 è la massima, la 2 è l'intermedia, la 3 è la minima. Ok? Quindi mh, facciamo attenzione quando diciamo la massima priorità, la massima priorità non corrisponde al massimo valore dell'attributo priorità, ma al minimo valore dell'attributo priorità. Eh, come facciamo a implementare una coda prioritaria di questo genere? Vabbè, una lista va sempre bene, no? Per, per le, tutte le stagioni quando arriva una nuova persona la possiamo mettere in coda alla lista, poi quando è ora di estrarre una persona, ci chiediamo qual è in questa lista tra le persone attualmente presenti quella che ha la priorità più forte, e quindi il numero più basso? Allora potrei semplicemente a questo punto ogni volta andarmi a cercare la lista, navigo tutti gli elementi e trovo il minimo delle loro priorità. Estraggo quello, la lista si accorcia e vado avanti così. Però ogni volta devo fare una ricerca. Alternativamente se non voglio fare ricerca ogni volta eh, devo lavorare, devo mantenere la lista ordinata. Quindi la seconda idea potrebbe essere, anziché aggiungere quando arriva una nuova persona, aggiungere in fondo, la aggiungo nella sua posizione giusta. Quindi la aggiungo già nell'ordine in cui penso che passerà. Quindi mantengo una lista ordinata facendo gli inserimenti in mezzo anziché gli inserimenti in coda però di nuovo per fare un inserimento in mezzo devo prima trovare la posizione e poi spostare gli altri elementi quindi alla fine eh, è, una, è una complessità che mi richiede un numero di operazioni che proporziona la lunghezza della lista poi posso, posso anche pensare a strutture dati più complicate come alberi binari eccetera ma eh, non sono sicuramente la, la soluzione più semplice allora se andiamo a vedere nella libreria delle collection di java un inter abbiamo visto l'interfaccia lista, su cui abbiamo lavorato molto con RList e linked list. Eh, abbiamo visto i set, abbiamo visto le mappe. Un'altra interfaccia di livello alto è chiamata coda Q, che ha due classi che la implementano. La prima è una linked list. Quindi una coda si può implementare semplicemente con una lista di tipo linked list e non di array list perché visto che tipicamente fa spostare gli elementi avanti e indietro usare un array list è, non è efficiente mentre una linked list basta semplicemente spostare togliere un elemento e gli altri non li devo spostare. Una, li, una linked list può servire facilmente per costruire delle code ordinate in senso temporale, quindi FIFO o LIFO se invece voglio lavorare con delle priorità degli elementi ho una classe nuova che si chiama priority queue e adesso vediamo come funziona allora in generale l'interfaccia queue quindi sia per usare una lista come coda sia per usare una priority queue come coda prioritaria ha questi sei metodi cioè alla fine cosa si possono fare su una coda tre operazioni, aggiungo un elemento, estraggo un elemento e verifico se c'è un elemento da estrarre no? quindi inserisco un elemento è un add tolgo un elemento, elimino un elemento si chiama remove e verifico se c'è un elemento quindi se la lista non è vuota in altre parole verifico qual è il prossimo elemento da chiamare c'è cioè questo metodo element eh, tre operazioni ma sono sei metodi diversi perché questi sei metodi si comportano in modo diverso a seconda, cioè nel caso in cui ci siano delle anomalie quindi cerchi di inserire un elemento in una lista che ha già raggiunto la massima capienza cosa che si può definire oppure cerchi di estrarre un elemento da una lista vuota o di esaminare il primo elemento da una lista vuota allora tre di questi metodi nel caso in cui capiti una situazione anomala, generano un'eccezione, altri tre di questi metodi invece restituiscono un valore qui speciale, un null. Quindi dipende un po' da, cosa vogliamo, da come vogliamo no, implementare il nostro codice. Se quando leggo l'elemento controllo che non sia null, allora posso usare il poll. e quindi nel mio codice quando chiamo poll devo sempre essere pronto al fatto che possa essere null perché la coda è vuota se invece nel mio codice non voglio fare tutti questi controlli continui chiamo il metodo remove e so che se dovessi mai estrarre un elemento da una coda vuota mi genero un'eccezione quindi gestirò l'eccezione oppure mi accorgo che c'è un bug nel programma perché l'eccezione non me l'aspettavo okay? quindi sta a me scegliere sono assolutamente equivalenti dal punto di vista funzionale l'unica cosa che cambia è come gestiscono le situazioni anomale la differenza tra add e offer è quella, diciamo così, minima, quasi trascurabile, perché quando è che ho un'eccezione cercando di, di aggiungere un elemento? Beh, solamente nel caso in cui costruisca una lista, una coda, di capienza finita. Dico, guarda, la mia coda non può avere più di 20 elementi, quindi per favore genera un errore se sto cercando di inserire il ventunesimo. Ma a meno che non faccia questo, che va fatto appositamente, usando le liste normali eh, è sempre possibile aggiungere un elemento quindi è rarissimo no? eh, dover gestire l'errore nell'aggiunta di un elemento e quindi questi due li consideriamo quasi sinonimi e io tendo a usare add ma perché mi ricorda l'add delle liste alla fine mentre nell'estrazione effettivamente pick va a sbirciare qual è il primo elemento e poll estrai il primo elemento, mi suonano bene meglio questi metodi ricordandomi che chiaramente se il primo elemento non c'è devo gestire un null. La classe priority queue che è quella con cui lavoreremo non è l'unica ad implementare l'interfaccia a code, Vabbè, la linked list l'abbiamo già vista, ma ci sono tutta un'altra serie di altre classi che implementano varianti più o meno strampalate dell'idea di coda. E queste varianti strampalate eh, perché esistono? Ma Perché le code sono molto spesso usate, noi non lo faremo, eh, non arriveremo a quel tipo di programmi, ma sono molto spesso usate per passarsi informazioni tra eh, parti di programma che vanno avanti indipendentemente in parallelo, tra thread separati di, di esecuzione o tra processi separati. Quindi se io ho un thread che fa certe elaborazioni devo passare a un altro thread che fa altre elaborazioni, però non so cosa sta facendo l'altro in questo momento, quindi non è che posso dire, senti ho un valore, prendilo subito. Eh, tipicamente ciò che faccio lo metto in una coda e l'altro quando può lo va a estrarre, quando gli è comodo. Okay? Um, e quindi questi oggetti vivono a cavallo tra due thread diversi, creando tutta una serie di problemi di sincronizzazione, eh, che sono in, risolti in modo diverso dai diversi tipi di classi. Quindi tutte queste classi qua sono solo utili nel caso in cui avessimo un ambiente multithreaded con più eh, thread paralleli e che volessero parlare tra di loro, sincronizzarsi tra di loro in qualche modo, cosa che noi non abbiamo e quindi non, eh, non ci interessano. Um, invece potrebbe interessarci... Non, di solito non l'abbiamo usata negli esercizi che facciamo, ma non è complicata da capire, è un'altra struttura dati che si chiama DEC. DEC è un'abbreviazione, la una contrazione di Double Ended queue. Quindi una coda a due teste, a, con due estremità. Un DEC è eh, di fatto una coda che posso usare nei due versi. Quindi posso inserire in testa, inserire in coda indifferentemente e quindi estrarre sia dalla testa che dalla coda indifferentemente. Ok, um, priority queue invece è quella che ci serve per gestire appunto le code prioritarie in cui l'inserimento è un inserimento normale, l'estrazione avviene sulla base della, di un valore di priorità che poi dobbiamo capire come fare a specificare. Eh? Allora, i metodi che abbiamo sono, vabbè, il costruttore, aggiungi, diciamo che usiamo add, add, offer, abbiamo capito che le eccezioni non ci fanno grossi problemi, abbiamo eh, pick, remove oppure poll per darci il primo elemento, e poi ci sono i soliti elementi size, ci sarà exempt, ci sarà clear, che sono quelli comuni a, tutti, a tutte le collection, ovviamente ereditano di metodi base di collection. Eh, quello che vediamo è che la maggior parte, noi non abbiamo visto quest'anno, vi ho risparmiato una lezione teorica, eh, la notazione sulla complessità, però questo indica essenzialmente il tempo di esecuzione di ciascuna operazione, o di 1 indica tempo costante, quindi un'operazione atomica, semplice, o di log n indica un'operazione il cui tempo di esecuzione è proporzionale al logaritmo di n, n essendo il numero di elementi quindi sono tutti livelli di complessità molto bassi sicuramente non è n come il tempo che mi servirebbe per leggere singoli, tutti gli elementi per capire qual è il minimo calcolare un minimo e il massimo richiede di leggere gli elementi tutti una volta e quindi ha una complessità pari a n n elementi qui log n vuol dire che internamente lui riesce a capire qual è la posizione in cui aggiunge un nuovo elemento, oppure qual è l'elemento che si trova in questo modo in prima posizione, quindi estrarre lui e, e riordine, orga, riorganizzarsi la struttura dati, in un tempo inferiore a quello a leggere, necessario per leggere i singoli, tutti i singoli elementi. Detto in parole più povere, eh, non, ha, non ha bisogno di guardare tutti gli elementi per capire chi è il minimo o per aggiungerne uno nuovo, perché internamente è una struttura dati più furba, più ehm, che prende il nome di heap, di cui non entreremo nel dettaglio, è una sorta di albero parzialmente ordinato, che ha essenzialmente una proprietà in cui ogni nodo ha due figli e i figli sono entrambi maggiori del padre, punto. Non sono ordinati da sinistra verso destra, no? quindi vedete che qua ci sono dei valori, c'è un 99 qui, dici ma qua c'avevo 80, 99 me lo aspettavo a destra dell'80, non importa, vale solo vedere figli con i padri. Però transitivamente se io ho la proprietà che dice che ogni nodo è, è maggiore o uguale del, del padre ed è minore o uguale dei suoi due figli, automaticamente la radice sarà il minimo, automaticamente. No? Se è vero che per ogni arco vale questa proprietà. Allora basterà inventarsi degli algoritmi, che sono quelli di gestione della struttura dati appunto chiamata heap eh, per dire quando ho un nuovo valore dove lo posso mettere in questo albero in modo da mantenere la proprietà? Lo devo mettere in un posto in cui sia eh, maggiore del genitore ed eventualmente minore dei figli. Qui ho, Per fare questo, ci sono 3-4 casi particolari, secondo che l'albero sia vuoto, che le foglie siano, eh, abbiano un figlio oppure due, insomma, eh, non entriamo nel dettaglio di questo. Però il metodo ADD fa questo, trova una posizione in questo heap, che è un, appunto una forma di albero con questa proprietà in più, in cui mettere il nuovo elemento. Non è una struttura globalmente ordinata. Non, ordine, non riesco a navigare quest'albero e a trovare gli elementi dal più piccolo al più grande, è solamente il più piccolo. Ha un, un lavoro da fare, ricordarsi sempre qual è il più piccolo. E la seconda operazione, che è quella di estrazione, quando io cancello il 10, perché l'ho tolto, chi è il prossimo? Il prossimo sarà o 20 o 80. 20 rappresenta un sottoalbero di cui ovviamente lui è il minimo, 80 rappresenta un sottoalbero di cui ovviamente lui è il minimo. Allora, è banale dire che la nuova radice dovrà essere il 20, perché è più piccolo tra i due figli, però dove metto l'80? Mi... <ride> cioè, tolgo il 10, sparisce questo nodo, questo diventa la nuova radice, e lui? Non è che lo posso buttare via. E quindi devo riorganizzare l'albero in qualche modo, in modo da mantenere il 20 come radice, mantenere la proprietà di ordinamento dei nodi e non perdere nessun pezzo di albero. Questi sono due algoritmi che sono implementati all'interno del LIP, eh? dei due eh, metodi eh, di base del LIP. Noi non, non li studiamo, non ci interessa studiarli, ma capiamo che esistono e funzionano. Ecco, l'ingrediente che non abbiamo ancora visto invece è come fa la cosa prioritaria a sapere... Questo è un esempio facile fatto con i numeri interi, ma in generale in una coda prioritaria ci metteremo degli oggetti. Allora come, questa coda come fa a sapere qual è la priorità dei singoli oggetti? Allora chi, i progettisti della collection hanno eh, pensato di usare lo stesso meccanismo che usiamo per il sorting, cioè in una coda prioritaria gli elementi verranno stati prima o dopo a seconda della loro proprietà di, oriente, di ordinamento. Quindi gli oggetti che inserisco in una coda devono implementare l'interfaccia comparable, che è quella che già usiamo quando dobbiamo ordinare gli elementi. Quindi devono avere un ordinamento eh, naturale e implementare il metodo compareTo. Quindi oltre ovviamente a hash code equals che servono per far, par far parte di una collection, gli elementi di una coda prioritaria devono essere ordinabili, quindi implementare il metodo compareTo. E che è il modo più semplice. Oppure, se non vogliamo che la coda prioritaria estragga gli elementi in ordine naturale, secondo l'ordinamento naturale, possiamo fornire una classe comparator separata, diversa. Già cioè come facciamo col metodo sort, no? Ricordiamo, il, il metodo compareTo di una classe, l'interfaccia comparable, definisce quello che chiamiamo l'ordinamento naturale degli elementi, quello di default, okay? Quindi si chiama collection.sort, ordine elementi secondo ciò che mi dice questo compareTo qua. Eh, ma se io volessi anche temporaneamente ordinare gli stessi elementi con criteri diversi ricordate la tabella, quando ho fatto una tabella l'ordino per, per numero, l'ordino per nome eccetera, quindi la stessa lista può essere ordinata in modi diversi allora l'ordinamento naturale può essere uno solo e se ho bisogno di ordinamenti aggiuntivi costruirò delle classi comparatori eh, separate che hanno anche loro un metodo compare prendono due oggetti e qui il più piccolo quindi la priority queue può lavorare con eh, l'ordinamento naturale o con un ordinamento diverso da quello naturale. Eh. Eh, una, un commento su alcuni codici che vedo a volte scrivere. Eh, alcuni di voi hanno l'abitudine di usare compare to come sinonimo di equals. Per confrontare due oggetti, normalmente faccio oggetto.equals altro oggetto, e questo è true o false. Allora, vedo alcuni a volte fare oggetto.compareTo altro oggetto uguale uguale a zero. Cioè, se il compareTo mi dà zero, allora gli oggetti sono uguali, che di per sé non è sbagliato. Il problema è che mentre l'equals ce, ce la devono avere tutti gli oggetti, il compareTo non è detto che ce l'abbiano la, tutti gli oggetti. Perché con Pertù la possiamo definire solamente se abbiamo un criterio di ordinamento definito. Ci sono oggetti che di per sé non sono ordinabili, non sono orientabili. No? Pensate che ne so, se avete coordinate in un piano cartesiano, quello vuol dire maggiore o minore tra due punti, eh, non vuol dire nulla. Mentre uguale o diverso, sì, lo posso sempre definire. Ok? Quindi l'insieme di oggetti per cui ha senso definire un comparable un compara eh, che per, che, ha senso definirli comparable quindi per i quale ha senso definire un compare tu è un insieme più piccolo rispetto agli oggetti per cui ha senso definire l'uguaglianza che sono tutti ok cosa ce ne facciamo di questa struttura dati? Ebbene la usiamo come base gli algoritmi di simulazione la simulazione è un termine estremamente ampio noi ci occupiamo no, di un tipo specifico di simulazione che chiameremo simulazioni ad eventi discreti e poi capiamo perché eventi e perché discreti eh, qual è lo scopo? Beh, noi finora abbiamo giocato no, a fare problem solving risolvendo problemi in modo eh, ricorsivo, no? costruiamo delle strutture dati e analizziamo su queste strutture dati no? per cercare la soluzione migliore a una determinata domanda che ci siamo fatti. A volte però non sempre si può modellare l'intero sistema e sicuramente molto spesso non si possono provare o trovare delle soluzioni esatte sempre. E allora non potendo avere una macchinetta in cui schiacci un bottone e ti dà la soluzione ottima, e quindi segui quella, e tu devi fare delle scelte strategiche e analizzare dei, degli effetti di scelte strategiche che farai. Questo vuol dire che devi una, una possibilità, una possibilità di inventare a caso, oppure andare all'intuito, ah cosa faccio? Boh, invento. Oppure per esperienza ho sempre fatto così, mi è sempre andata bene. Ma se uno vuole no, avere diciamo così, uno stile anche strategico-gestionale un pochino più serio, eh, tipicamente quello che fai è immagini degli scenari e vai a capire quali potrebbero essere in questi scenari le conseguenze delle scelte che hai fatto. Come fai a sapere la conseguenza di, rispetto a una scelta? Eh, ti costruisci un modellino semplificato di quello che può succedere e vai, a vedere, e vai a vedere qual è la conseguenza, diciamo così, calcolata da questo modello. Modelli che non è detto che siano modelli matematici, complicatissimi, no? per cui poi devo risolvere le equazioni per capire cosa succede, ma possono essere anche semplici modelli di simulazione. No? Eh, io non so, devo costruire. Pensiamo anche in una cosa molto semplice, devo costruire del, degli ascensori, ok? C'ho quattro ascensori che devono portare su un palazzo di 20 piani. Che algoritmo devono usare questi ascensori alle chiamate dei vari utenti? Beh, questo è un problema che è studiato anche dal punto di vista teorico, ma immaginiamoci di, eh, di essere nel, nei panni di chi deve scrivere il software di questo algoritmo. Allora vogliamo chiaramente minimizzare il tempo di percorrenza ma anche il consumo di energia che tra l'altro sono due cose diverse e non sempre vanno pari passo. No? Ehm, come faccio? Beh, Potrebbero venire in mente tanti algoritmi possibili di gestione di questi. Qual è che va meglio? Allora, o mi imbarco in un lavoro teorico in cui provo a scrivere delle equazioni per modellare, ok, se io uso un algoritmo di un certo tipo allora farà così e cerco di dedurre, no? Statisticamente il tempo di attesa media medio o l'energia consumata media. Quindi devo essere bravo a fare matematica e statistica. Oppure costruisco, implemento e poi paciocco, e poi gioco, poi modifico e misuro sul campo. Non sempre chiaramente posso costruire per poi vedere, ah, ma magari non andava fatto così. No? Eh, ma anche una cosa più semplice. Eh, ho detto quattro ascensori, ma magari ne bastano tre per il tipo di utenza che mi serve, o magari me ne servono sei per il tipo di utenza attesa. No? Quante volte costruiamo un sistema e poi costruiamo pure, ci, ci capita di essere utenti di sistemi che sono palesemente dimensionati male. Dici: ma per il numero di gente che ci sono, non potevate mettere due sportelli in più? E non ci abbiamo pensato quando l'abbiamo creato, o, cose di, o risposte di questo genere. No? Allora, noi proviamo a darci qualche piccolo strumento per ragionare su queste cose. Nel momento in cui dobbiamo prendere una scelta il il cui valore ottimo, migliore, non è evidente e non è calcolabile in modo esatto e come possiamo fare? Esploriamo, diamoci degli strumenti per esplorare delle alternative oh, questo si fa comunemente in Excel eh, tu ti fai un po' di, eh, di un foglio di calcolo che descrive più o meno la situazione e provi a giocare con dei numeri e vai a vedere i risultati e alla fine ti, ti dai, eh, ti costruisci nella tua mente un'idea di come funziona questo sistema, di quali sono le variabili più importanti e di quali sono i loro valori che più o meno abbiano senso. Quello non sarà mai un metodo di, esatto di calcolo, ti sei fatto un modellino semplificato della realtà che tenga conto delle variabili che vuoi controllare. E poi nella, una metodi tipo what if. Proviamo così, proviamo a cambiare e vediamo il risultato. Sulla base di queste esplorazioni sarò poi io a decidere quali sono. I parametri, non possiamo dire ottimi, non possiamo dire ottimali, diciamo, migliori dal mio punto di vista, no? che però sono sicuramente è sempre meglio rispetto a, a inventarlo. Quindi la simulazione, dicevano, è il processo di costruire un modello di un sistema reale e fare esperimenti con questo modello costa molto meno che non fare esperimenti con un sistema reale, con lo scopo o di comprendere meglio il sistema, o di valutare quale sia no? la più appropriata tra varie strategie che permettono di far funzionare il sistema stesso. Ehm, quindi in qualche modo è eh, una parte, una componente informatica, algoritmica, che si basa sul modello, sull'esecuzione di un modello, non mi basta descriverlo con una serie di equazioni questo modello, deve essere eseguibile, perché io devo poter dire, ci metto dentro questi dati, vado a vedere quali risultati ottengo. E quindi ho il mio algoritmo, e l'utente dà degli, degli scenari, imposta uno scenario dice, "No, facciamo finta che in questo palazzo arrivino, abitino 50 persone. Ok. Quante volte prenderanno l'ascensore al giorno? Quattro volte, due volte? Otto volte? boh. E dobbiamo inventarci dei parametri che descrivano lo scenario e poi avremo un algoritmo che simula gli ascensori che vanno su e giù sulla base di un tasso di arrivo statisticamente plausibile delle persone, e ovviamente bisogna tenere conto che in certi orari arriveranno con una frequenza maggiore, cioè alle 8 del mattino tutti escono alla stessa, alla stessa ora, mentre magari alle 11 del mattino non c'è nessuno che va su e giù per gli ascensori, e, e quindi il modello, in qualche modo, il com possibile comportamento del sistema mi darà certi risultati. E lo stesso utente che ha definito lo scenario osserverà questi risultati. E poi dirà, vabbè, adesso invece proviamo, facciamo finta che le persone prendano più l'ascensore, lo prendano di meno, lo prendono più a salire che non a scendere. Scenari diversi. Allora vado a modificare i parametri del modello e avrò risultati diversi. Il modello non mi può prevedere nulla. Non è che mi dice, guarda la tua soluzione è questa oppure succederà esattamente questo. Il modello mi calcola esattamente ciò che gli ho chiesto sulla base delle approssimazioni che gli ho dato. Qui ovviamente eh, dobbiamo lavorare con delle approssimazioni sempre molto grandi, no? molto ampie. Ma perché vogliamo che questo lavoro sia una fase della progettazione e poi dopo andremo avanti. Quindi non possiamo impazzire a fare dei modelli iper Dei modelli che siano sufficienti per capire ciò che voglio. Ehm, vabbè. Quindi queste simulazioni, questi, questa diciamo, logica della esplorazione di progetto attraverso strumenti di simulazione, come dicevo, si può fare semplicemente già anche con Excel. No? Ehm, cioè, L'avete fatto sicuramente, il foglio Excel con i vostri voti, e dice: adesso se prendessi 20 a quest'ora, quanto viene la media? No? Ecco, anche quello è uno strumento di simulazione. Hai un risultato hai dei dati di partenza, hai un modello di calcolo, che in questo caso è banale, è semplicemente una media, e provi varie soluzioni, beh allora, senti, rifiuto questo, prendo l'altro, eccetera, e vi fate la vostra strategia, okay? eh, Ovviamente ci sono anche sistemi molto più complicati, noi quello che faremo è provare a costruire dei semplici simulatori, per i problemi, diciamo, dei semplicini, in, in Java, con certi, con certi vincoli. Certi vincoli soprattutto legati al tipo di modello che riusciamo a costruire. Noi non no, vogliamo andare a fare il modello meccanico con tutte le forze o eh, cose che possono essere diciamo così, calcolate in modo analitico e, e che richiedono delle potenze di calcolo spropositate, no? simulatori ad elementi finiti, di, di strutture, eh, meccanico, civili sono al di fuori della nostra portata. Noi vogliamo costruire il simulatore per dei piccoli modellini discreti, no? discreti, nel senso che eh, lavora su un numero di variabili con valori eh, appunto discreti, cioè valori distinti tra di loro e non con valori continui eh, quando io faccio dei modelli di simulazione che ne so, immaginate i vostri colleghi di ingegneria meccanica no? che costruiscono la struttura di un autoveicolo e poi devono eh, fare dei, avere dei modelli di calcolo per capire esattamente come questo reagisce alle forze alle sollecitazioni in sterzata, in frenata eccetera eccetera allora gli fanno un modello meccanico molto dettagliato del veicolo e poi c'è calcolo enorme che poi alla fine dentro ci sono le leggi di Newton eh, eh, ma su un numero di elementi molto elevato e questo è un modello continuo perché si basa su un asse dei tempi che è continuo cioè in ogni istante questo veicolo è sottoposto a delle sollecitazioni e risponde in tempo reale a queste sollecitazioni ok? Allora lì dentro ovviamente quando abbiamo il tempo, un sistema che evolve nel tempo continuo stiamo parlando di equazioni differenziali e quindi sistemi che siano in grado di risolvere o simulare o approssimare la soluzione di sistemi di milioni di equazioni differenziali eh, ok, quello è un mestiere, ok? Noi non entriamo in quel campo, entriamo in un campo molto più semplice, il nostro ascensore, no? Uno lo chiama, l'ascensore può essere fermo, in movimento, fermo al piano 1, fermo al piano 2, fermo al piano 3, in movimento in salita o in, in, in discesa. Può essere stato chiamato da una persona, da due, da tre, e possono esserci al piano 5 delle persone in attesa oppure no. Ecco, queste sono le variabili in gioco nostre, no? Sono variabili discrete, sì, no, 1, 2, 3, chiamato, non chiamato, a quale piano è stato chiamato, dei valori distinti, discreti, staccati, non ci interessa un'evoluzione continua nel tempo, cioè quando l'utente è salito, qual è l'accelerazione in, eh, in partenza dell'ascensore. Quello sarà compito del controllista che fa in modo che l'ascensore parta senza strappare i cavi. No? Eh, e abbia la forza sufficiente per sollevare quattro persone o sei persone, eccetera. Quello è un altro compito, il controllo fine. Noi stiamo lavorando sulle scelte strategiche. Allora ci serve un modello, ci basta un modello semplificato. Qual è la capienza dell'ascensore? 4, 5, non cambia nel tempo. Ok, l'ascensore sta salendo. A me serve una stima del fatto che per salire di quattro piani ci mette magari 40 secondi. Non mi serve nel tempo, istante per istante, qual è la sua posizione, la sua velocità, la sua accelerazione. Ok? Lavoriamo con dati più eh, diciamo così, macroscopici, più approssimati, con modelli più semplificati alla fine e ci portiamo dall'evoluzione nel tempo, da, l'esempio che facevamo prima del pronto soccorso, e io non vado a modellare, non mi interessa sapere qual è la posizione di ogni singola persona all'interno della sala d'aspetto, mi interessa sapere quando è arrivato, cosa aveva e quando passa. E magari l'altro pronto soccorso per poter capire quando passa, capire quanti medici ho, che cosa stanno facendo, se sono liberi, occupati, eccetera, eccetera. Anche lì informazioni discrete. Quanti ne ho, con, sono dei conteggi, sono dei, degli istanti di tempo, non è un'evoluzione continua. Quindi. La primo, il primo fortissimo limite che ci diamo, limite, insomma, scelta che facciamo, è di, di lavorare solamente con simulazioni di sistemi che sono modellabili in modo discreto. Poi all'interno di questi sistemi eh, posso avere dei sistemi statici o dinamici, un sistema statico è un sistema che si comporta sempre nello stesso modo, indipendentemente dal tempo. Cioè se faccio la simulazione fingendo che la simulazione rappresenti la giornata di oggi, mi dà un risultato. Se fingo che la simulazione rappresenti la giornata di lunedì prossimo, mi darà lo stesso risultato, perché il tempo, nel senso della data, dell'ora, eccetera, non ha influenza. Eh, nel nostro caso l'ascensore, ascensori il sistema non è, cioè, non è dinamico, perché l'ascensore si comporta sempre nello stesso modo a qualunque ora del giorno mentre ci fossero dei sistemi magari che dipendono se pensiamo a un sistema di gestione dell'energia e dipenderà da, anche con le energie rinnovabili dipenderà dal sole che c'è fuori e quindi il comportamento che ha il sistema oggi e quello che avrà domani è diverso perché le condizioni meteorologiche sono diverse e quindi ogni volta che rifaccio la simulazione vive in un contesto che cambia dinamicamente e quindi i risultati possono essere diversi Anche l'altra differenza è questa che è indicata qua, un sistema, un modello può essere un modello deterministico se a parte ad input mi dà sempre gli stessi output. Quindi può essere anche un sistema dinamico no? in cui eh, cambiando il giorno cambiano i risultati, ma nello stesso giorno, se simbolo 30 volte lo stesso giorno, un sistema deterministico mi dà 30 volte lo stesso risultato. Invece un sistema stocastico è un sistema che contiene al suo interno, nella sua evoluzione, della randomicità, degli elementi casuali. Questi elementi casuali possono essere nel tasso di arrivo delle richieste. Cioè io nell'esempio degli ascensori, non ho l'inquilino che ha, sì, ho anche l'inquilino che tutte le mattine alle 8.21 precise preme sempre lo stesso tasto allo stesso piano e quello è prevedibile in modo deterministico. Però a parte queste persone ipermetodiche, normalmente io devo essere pronto a eh, una richiesta che so che avrà una certa densità, maggiore o minore, temporale, e, e quindi non so esattamente quando arrivano le persone, ma so che mediamente ne arriverà una persona ogni, ogni minuto. E quindi avrò una distribuzione statistica dell'arrivo dei nuovi utenti, delle nuove richieste. Oppure posso avere... Quindi la stocasticità può essere negli input oppure può essere nel modello stesso. Anche se gli input fossero esatti, magari ci mette un tempo imprevedibile. Supponiamo di conoscere esattamente quando arrivano le persone all'interno di un pronto soccorso, sapere esattamente che patologie hanno, ma magari il tempo che serve per curarle e che quindi per il tempo che serve per chiamare la persona successiva è variabile. Perché può esserci una gravità diversa no? delle cose, delle, delle patologie. Quindi chiaramente un modello stocastico può essere più flessibile, anche più rappresentativo, perché noi nascondiamo dietro la stocasticità l'ignoranza di alcuni dettagli. No? Per assurdo, se noi in una visione meccanicistica del mondo, se noi conoscessimo esattamente tutti gli input, esattamente tutti i meccanismi di funzionamento, non, non ci sarebbe nulla di casuale al mondo. Potremmo forse farlo, ma magari non ci conviene, ci costa troppo andare a modellare troppo in precisione tutto. E allora ci accontentiamo di approssimare alcune cose, vabbè, sì, qui, più o meno questo flusso di persone sarà questo. Non mi interessa esattamente quando arrivano, non potrò mai prevederlo, non potrò mai controllarlo, ho bisogno di un sistema che si adatti no? a una variazione di questo genere. Quindi i sistemi che andiamo a simulare, i nostri algoritmi, sono algoritmi di simulazione ad eventi discreti stocastici o deterministici. Un sistema di eventi discreti, abbiamo visto prima un sistema discreto alla fine no, va a contare solamente alcuni valori possibili delle variabili in gioco e una di queste variabili in gioco, la più importante, è ovviamente il tempo. Noi stiamo simulando l'evoluzione di un sistema nel tempo. Allora, quando stiamo andando a scegliere alcuni istanti di tempo discreti, que questi istanti di tempo li chiamiamo eventi, cioè sono gli istanti di tempo in cui succede qualcosa. Noi stiamo immaginando dei modelli che sono essenzialmente statici, non succede nulla, tranne in alcuni istanti di tempo in cui succede qualcosa. Quindi il mio ascensore è lì, a un certo punto qualcuno preme un bottone. A un certo punto l'ascensore arriva, arriva al piano 7. Allora l'ascensore arriva al piano 7 è un evento che cambia le cose, sulla base di questo evento possono succedere le cose, cioè chi l'aveva chiamato sale oppure chi ce la scende o cose di questo genere, quindi può diventare libero oppure non più libero, cambia lo stato del mondo che sto simulando, ma cambia solamente in quel momento, poi non è vero che il sistema non stesse facendo nulla negli istanti di tempo precedenti, perché se... Se in un certo istante di tempo l'ascensore è arrivato al piano 7 vuol dire che negli istanti di tempo precedenti stava salendo o scendendo, si stava muovendo. Ma a me questo, i dettagli di questo movimento non mi interessano. Quindi io scelgo di essere cieco, di non considerare nulla di ciò che accade al sistema tra un evento e l'altro. E concentro tutta l'informazione, tutta l'evoluzione del sistema in alcuni eventi specifici che corrispondono ai momenti in cui, lo dico, Così, informalmente, succede qualcosa di interessante. Saremo ovviamente noi a decidere che cosa è interessante, quindi capire quali tipi di eventi eh, avvengono in un sistema. Quindi il nostro sistema evolverà grazie a un elenco, una lista di eventi che si succedono uno dopo l'altro, con una certa correlazione tra questi eventi: nel senso che se qualcuno preme il tasto per chiamare l'ascensore evento pre chiama l'ascensore alle ore 10.01 e eh, questo causerà in qualche modo sulla base del funzionamento del sistema che l'ascensore prima o poi alle 10.03 arriverà a questo piano. Quindi quando il sistema valuta le conseguenze di un evento queste conseguenze molto probabilmente creano altri eventi che si dovranno verificare in futuro. Poi so se arriverà esattamente alle 10.03 oppure arriverà tra le 10.03 e le 10.05 in un modo randomico, questo fa parte della modellazione del, del sistema. Però quando io va, mi chiedo cosa succede a questo sistema quando accade questo evento, cioè viene chiamato l'ascensore, la risposta è quasi sempre, cambiano alcune variabili all'interno del sistema e devo prevedere che nel futuro, come conseguenza di questo evento, ci saranno nuovi eventi. Quindi questa lista di eventi è qualcosa che si autogenera, si autocontinua. E questi eventi ra raccontano la storia di, che come, di come si comporta il sistema in risposta alle sollecitazioni e alle richieste esterne. Se io sto simulando il sistema con più ascensori, allora avrò il tizio che chiama l'ascensore al piano 1, l'altro lo chiama al piano 4, eccetera, e poi prevederò ovviamente che questi vari sensori arrivino ai vari piani e arriveranno in momenti diversi. Ovviamente per mantenere la causalità della simulazione io dovrò elaborare questi eventi in ordine di tempo, in ordine del tempo previsto in cui si verificheranno questi eventi. Quindi se quello del primo piano preme, chiama, e quello del settimo, piano, del settimo piano preme il bottone per chiamare, non è detto che l'ascensore arriverà prima a quello del primo piano e dopo a quello del, secondo, a quello del settimo perché ha chiamato dopo. Arriverà sulla base del tempo previsto, sulla base della posizione attuale. Quindi vuol dire che l'evento che io creo in risposta alla prima chiamata avrà un tempo previsto di accadimento, l'evento che creo in risposta alla seconda chiamata avrà un tempo previsto di accadimento e questi tempi potranno essere ordinati in qualunque modo. Ovviamente li dovrò andare ad elaborare questi eventi, quindi valutare le loro conseguenze in ordine di tempo crescente. Questo è il motivo per cui usiamo una coda prioritaria. La coda prioritaria mi permette di gestire un elenco di eventi da elaborare, ma ogni volta che devo considerare il prossimo evento, dovrò sempre considerare quello che accade per primo, che accade nel mio tempo simulato, chiaramente, nel mio tempo immaginario. E quindi ho una struttura dati in cui so che succederanno cose e le butto dentro la coda. Poi sarà la coda a tenerle ordinate e quando chiedo alla coda ok ho finito di elaborare un evento qual è il prossimo? E dice guarda il prossimo elemento è tra 7 minuti e si tratta di questo. Prima non ci sono altri eventi. Ciò che è successo nel frattempo tra adesso e 7 minuti simulati eh, non ti interessa. Abbiamo deciso che non ci interessa. Poi dopo i 7 minuti ci saranno altri 100 eventi ma li prenderemo poi uno per volta. Quindi un sistema di simulazione degli eventi discreti basa l'evoluzione del sistema su una coda prioritaria di eventi ordinata, dove la priorità di ordinamento è data dal tempo, tempo simulato chiaramente degli eventi stessi. Allora, sulla base di questo principio... Poi cerchiamo di capire come organizzare un programma no, che gestisca queste cose e poi ovviamente che proviamo a fare un esempio anche di un, di un primo semplice eh, simulatore che applichi questi principi. Adesso possiamo permetterci un po' di pausa e poi entriamo nel dettaglio nella costruzione di questi, di questi tipi di simulatori.